un cosa che non lo voglio dire, interesse era un po' calcolato a un'altra che avete fatto ma sempre voi l'avete e quella che riguarda la doveva fare un bravo sul privato, le aziende che fanno il tempo sono le stesse che fanno il tempo quando hanno tutti più leggiano le mani e ti ricordisono. Quindi prima di adottare la delibera diciamo così, quella che si dà la sua e prima di adottare il sistema cattiva di dal privata, io ci penserei un altro, perché si ancora, secondo me, a scavare un valore che non deve essere scavato. Io Base alla lettera C dell'articolo 5 della riga. Quello che è la reddita, la funzione che fa sì che tu porti, perché tu oggi certo che prendi una piccola entrata e poi esistere questo viaggio, no? No. ma la reddita di tutti gli anni è come una fin. Tu vedi una casa di 100.000 euro quando ti una la prima, <ride> di 1.000 euro al mese, e dopo 4 anni finisci, tu ti sempre un un'unità. Però bisogna far lavorare, ma poi che è? No grazie, grazie. al allora, consigliere e al consigliere Beh, sicuramente discutere di di qualche cosa che non si conosce è sempre difficoltoso abbiamo fatto una, una commissione qualche giorno fa su questo e al di là del nella la soluzione era utile tutto il consiglio comunale se non i consiglieri avessi che partecipassero a quello che erano è... Все погашите. Di caso, nel caso specifico, nel caso specifico, aveva intanto, e questo vorrei un da lei, non si vedeva intanto è stata stravolta l'ultima microzona che si prevedeva la lettura della farmacia comunale sul lungomare ed è stata spostata sulla, sulla via che rientrava nella microzona come un corpo che non entrava, che non c'entrava nulla su quella microzona proprio per il fatto specifico per farla rientrare a Conzano Lenzo pensato che quella oltre che portare un servizio a l'autorale non danno alla nostra farmacia comunale. Allora oggi dire che dobbiamo andare a discutere, dare mandato al dirigente per carità di tutto rispetto della posizione del di dirigente, ma è che il Consiglio Comunale deve dare il rischio della gestione e della trattazione privata sulla vendita delle farmacie. Sono d'accordo sul primo passo, proprio a caso, credo che i dirigente l'abbiano detto quanto bene il primo passo, stabilire il lavoro che in caso di mancata presentazione di offerte, se non c'è partire da zero, confermare tutti gli altri... vale della medicina delle farmacie va a coprire i fondi di lancio ma non è una storia non è una vendetta di parte capitale la vendetta la vendetta ovvero i fondi di lancio è un programma che ci ha spiegato precisare che i proventi delicati dalla cessione di liquidate si saranno destinati senza il sapete che noi non ne parliamo la difficoltà finanziaria delle casse comunali. se fosse necessaria la vendita per poter ripartire non, non basta semmai semmai se noi riattivassimo la gestione della farmacia delle farmacie comunali quello che andiamo a reperire. Da, o anche se ci fosse, una, se ci fosse anche un'offerta, un tenendo conto anche del passo del 10%, quello che noi ritagliamo con la vendita sarebbe identico a quello che ritagliamo con un altro anno di gestione al regime pieno delle due farmacie. A, alla delibera se non al passaggio di quello che riprende la gestione personale perché è una sorta di responsabilità personale ma non alla verità, alla gestione del ma stiamo a carta del gas, io lo che faccio a quei pochi consiglieri comunali che sono in aula, determinare il regolamento anche la farmacia privata a gestione comunale e che gli stiamo dati strumenti per gestire una farmacia come lo gestisce il privato. Ha ragione il quando dice, quando dice ma il prodotto dal banco, non è come. status di semplicenza di, di, di ed è lì che deve agire. certo, poi c'è la difficoltà delle aziende che ci condizionano i medicinali ma anche lì dovete interrogare per quale motivo non utilizzano rispondimento anche lì no, è, è una, una situazione diversa da ieri abbiamo dei tempi stabiliti ma fino all'altro ieri abbiamo fatto come come E la difficoltà può essere in primi sei mesi, mese con sei mesi, si è messa giro. E se questo non è avvenuto, chiediamoci tutti le motivazioni per cui non è avvenuto. E cerchiamo di ragionare su una ipotesi più efficiente che quella della gestione del nostro. Grazie allora, das parlare ultimamente dei prodotti da banco, parlare del esterno, eccetera, eccetera. Tu fai, fai il commerciante da tanti anni, quindi va bene come tutti noi in questa situazione. I prodotti da banco, oggi in oggi sono stati liberalizzati anche nei supermercati, da tutte le parti trovi i prodotti da banco delle farmacie. Quindi non è che è il prodotto da banco che farete cassa nella farmacia popolare, purtroppo... Se lei, se lei andava qui sotto la farmacia privata che sta sotto terra, non ci possiamo mettere a competere con una farmacia di ultima generazione computerizzata eccetera eccetera che ha tutto e non rimane niente anche perché purtroppo le case comunali sanno sa per maggiore informazione visto che ha terminato due volte la voglio informare che Provenzia che sta aperta un'altra farmacia comunale su chi del mare, sta per dentro quella linea c'è una sommossa popolare proprio perché ha un tutto senso aprire una nuova farmacia comunale e venderne una storica che è quella di via quindi non mi rifarei tanto a posti dove non è che ci abbiamo niente da imparare questo è, è, è, è quanto volevo dire in proposito poi alla vendita delle, delle farmacie comunali tutte le attività secondo me che non, non funzionano comportano in passivo la mia cassa continuare a riempirci le cose dei cani grazie grazie al consigliere Puggi il sindaco Nacolo grazie Presidente cerchiamo sì, un po' di, di fare chiarezza senza ritornare al discorso del perché si vengono intanto però quando diciamo vanno a così quella parte di debito fuori bilancio che ha a che fare con le opere, quindi il titolo secondo, quindi non l'intera mole di debito fuori bilancio che vanno, che vanno tra sospicato e cittadini e forse non hanno capito, non ho quello io mentre parlavate, quindi faccio un ragionamento generale, che contato. futuri, quello che l'opposizione e la maggioranza costantemente chiedono, ovvero di sistemare le strade, di sistemare le scuole, di, sistemare le, di fare delle opere e così via. Si parla sempre ovviamente di opere e non di servizi codati. Quando si dice che nelle altre amministrazioni che il contratto era scaduto nel servizio dei farmaci, cosa che invece, questa amministrazione ha fatto una gara, bene, Tonino, ha fatto una gara, ha rimesso tutti in rete, però esistono delle assurdità. Faccio un'ulteriore: se non l'ho detto, io ho interpretato il discorso che facevi questo, e quindi sto spiegando ai cittadini quello che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto una gara abbiamo avuto dei tassi, stiamo più la società che ci fornisce e quindi nessuno ha mai abbandonato le farmacie. Però bisogna chiedere, questa è discussione alle persone, perché a me poi la verità, la verità è quella, che, tanto che un'azienda se la devi vendere, la devi vendere ancora quando ha un minimo di attivo, se vuoi avere un'economia di entrata. La seconda è quella che 5 farmacie da andare a disporre sul nostro territorio. Voi direte, vabbè, le facciamo aprire, non si può fare. È comunque quello un servizio che va dato al cittadino, sono posti di lavoro, sono attività commerciali, è un indotto che noi non possiamo non tenere in considerazione. Quindi per riepilogare tutta questa operazione che è stata fatta è un'operazione che serve per vendere e incassare al momento. Nella valutazione che è stata fatta, ovviamente eh, non più di 8 anni fa, non lei, so è, si è chiesto il massimo ovviamente, pur sapendo che la soluzione contingente a livello nazionale è quella che è, vediamo farmacie di importanza mostruosa, come questa qui di noi che fallisco, ovviamente ero un non determinate da quello una serie, che ma da serie, farmacie che sta in cibo. Faccio un altro esempio, ho fatto una carta della tesoreria che ci veniva chiesta da anni. dove si trova l'Italia oggi allora è utile continuare a giocare con i bambini di colori rosso, bianco e poi sempre bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare in modo serio e gestire questo benedetto comune come se fosse la propria famiglia quindi la proposta che faccio qual è? bene ha fatto il dirigente a mettere in una serie sì. Però quando dico quello che dice il, eh, il Presidente di Italia, il capogruppo, ovvero non è che possiamo tirare la carretta fino alle calende greche, perché vedremo appunto che tra due anni queste farmacie avranno, avendo aperto le ulteriori cinque, avranno un ulteriore deperimento dell'entrata. Del, dell e quindi dico, tagliamo la testa al toro, facciamo un ripasso e facciamo poi la cosiddetta trattativa privata. Però la trattativa privata che noi autorizziamo fin da ora la portiamo come valutazione come forbice all'interno di questo Consiglio Comunale la valutazione per fare la forbice entra... tra no? okay. è fattibile questa, questa soluzione perché vuol dire che noi entreremo se ci fosse ulteriori fiumi nella trattativa privata però la decisione del quantum deve quanto deve partire quest'asta la decide di nuovo il Consiglio Comunale. penso che sia un punto di mediazione eh, giusto questa è la proposta devo rispegare la macchina invece di fare due passaggi a ribasso si fa un unico passaggio a ribasso si fa in trattata privata però con la condizione che il Consiglio Comunale decide il quinto, ovviamente sulla base di Grazie al Segretario, Consigliere Luigi Di un la parola. basso rispetto alla valutazione fatta all'epoca e eventualmente poi la proprietà privata tornando il consiglio per non testare alcun tipo di ragionamento diverso per dire ai cittadini guardate la proposta che facciamo per edologie privatamente è a partire da X in poi e quindi mi sembra una cosa tanto limpida e trasparente non c'è niente da sapere grazie che mi ha parlato un no, tale deliberazione però è un delle considerazioni che la quale gestione delle farmacine non attiva risultati non adeguati alla produzione protezione da che significa che le Pensate che la vostra è diventata la stimolata, di è diventata una banca, è anche la vostra, stiamo prendendo tutto perché la realizzazione hanno capito che forse l'iniziativa privata è quella che avete più, dà più tranquillità ai posti di lavoro, di la gente che va a diventare dalla fantace privata lavora, lavora la licenza, lo no? viene organizzato. Quindi noi questo è il motivo per la fantasciere, se la ne aveva un milione di euro l'anno luna, ma nessuno la i soldi ce li avevamo, quindi se che ci i soldi nel caso delle farmacie non deve avere i soldi. Se va a fare queste considerazioni, ma anche proprio per dare maggiore servizio alla cittadinanza, perché noi avere la farmacia fuori dai prodotti, perché non li può comprare? Perché comunque non c'è i soldi, perché la farmacia va quasi sempre a parecchio. Mi sembra che siano 30.000 30 euro, 30.0 30 euro che stanno per la farmacia. Cioè, che stiamo a fare? Una struttura del genere con 5-6 persone. L'utilità di questa farmacia è ridicatissimo Oggi Forse qualche anno fa Erano 6, 700, 800 milioni di milioni all'anno eh, eh, allora, Era un Questo passa è in mezzo C'è una paracciocia E' una paracciocia E' una paracciocia E' una paracciocia E' una paracciocia La proposta che faccio io, sindaco Sindaco, la proposta che faccio io è che se noi in deliberazione prendiamo Come dice Come <ride> dice una base d'asta o trattoria di attività con il minimo che sono, per esempio, e non so, a prescindere dal fatto che trovare so fanno due fiche di siti separate, due fasi di siti separate perché vogliamo che non facciano ciao, due, due posti diversi, no? Quindi se noi mettiamo, per esempio, la norfolga base d'asta 600 sul bilancio del 10%, la Lussorrenzo so, 900 sul bilancio del 10%, forse 2 milioni di piani, forse 2 milioni di piani ma se te paghi da 2 milioni e fai una tasca di riduzione del 10% fa 10 a nessuno questo ma è il motivo per cui non sapere so questo tipo di, di impostazione dobbiamo dire sì, la votazione del perito ti dice sì. che a lui potenzialmente può essere 3 milioni di euro ma la realtà di parte è diversa perché l'economia non c'è stato, i soldi entrano se i soldi entrano non penso che la gente avrebbe detto mettiamo la pasta, mettiamo la farmacia o la malattia Allora, dopo abbiamo investito di poter lavorare in una situazione parziale, <sussurra> momentanea, miasso, e tutti motore, e per di tutti coloro che fa il viaggio, per esempio, che è la cosa importantissima per gente che ha lavorato in questo momento, perché sono comune su una di casperla. Io forse dico che con questi due o le 8, che cercano di passare la magia, forse 15, 20, 30 imprenditori, 40, 50 imprenditori di questo territorio, forse sciarmi, diciamo, da 15 anni ci hanno lavorato. siamo legare la che non tanto più solo la sicuramente noi Questo è il motivo per cui abbiamo detto abbiamo questo modo e stiamo questo modo. sopra a questa cosa perciò io eh, sempre il consiglio, lo, lo, lo lasciamo aperto, se i due gruppi consigliari mi preparano due fondamenti per una porzione di raggiungere Grazie a per... tutti. Sì, sì, è una proposta. perciò abbiamo nominato a parte, prima e Quattrucci. Allora, io eh, leggo a nome della maggioranza l'emendamento eh, presentato dalla maggioranza anno, sicilata, che si eh, scritto i consigli comunali in relazione alla proposta di regolazione si città a propongo, seguenti all'emendamento per stabilire fin d'ora che in caso di mancata presentazione di offerte si proceda alla vendita del farmaco comunale attraverso un trattativo abiturato con avviso pubblico come ripeto la... il fatto siccome un'asta in è una cartella privata e alla vendita di un periodo, un la vendita un farmaco comunale deve passare il consiglio comunale e avere la maggioranza Allora, andiamo a votazione degli emendamenti Tutti metto a votazione l'emendamento presentato da Fade. Vale. Allora, allora, andiamo a... fama, <susurra> di essere stato è un e consigliere Bovici potrà relazione un altro meglio che se l'ha seguito seguito seguito allora terminati i punti ricordo